Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi due di voi potranno portarsi a casa degli auricolari della Xiaomi, i Mi Redmi Bugs. Eh, questi auricolari messi a disposizione per questo giveaway da ECA che ve li invierà direttamente a casa vostra quindi sarà direttamente lo store online ECA, store di cui ho già parlato qua sul canale quando ho recensito lei Lambernic perché comunque questa console da gaming portatile arriva proprio da questo store e eh, anche questo smartwatch che ho al polso che ovviamente sto ancora testando quindi lo vedrete prossimamente come recensione qua sul canale eh, lo potete trovare sullo store EDCA ma perché per questo giveaway ECA ha deciso di dare eh, degli auricolari della Xiaomi? Perché in questo momento eh, su ECA c'è il Mi Festival, cos'è? Un festival dedicato ai prodotti Xiaomi che fino al 10 di aprile mette in promozione praticamente tutti i prodotti Xiaomi quindi c'è veramente di tutto perché come sapete Xiaomi questa eh, azienda cinese produce di tutto dagli orologi agli smartphone ai trapani agli spazzolini da denti cioè veramente Xiaomi produce di tutto e in questo mi festival praticamente tutti i prodotti xiaomi sono scontati e in più oltre ad avere i prezzi scontati c'è la spedizione gratuita e ancora in più a tutto questo inserendo il mio coupon sconto mezzo 10 eh, avrete un ulteriore sconto di 10 euro sull'acquisto se l'acquisto è superiore ai 29 euro quindi vi lascio qua sotto in descrizione il link per accedere al mi festival e il coupon sconto da inserire per avere questi 10 euro di sconto oltre alle spese di spedizione gratuita e ai prezzi già scontati. Ma quindi torniamo a quello che è il giveaway offerto da ECA. Ecca eh, sarà direttamente lei a inviarvi gli auricolari a casa eh, quando io gli comunicherò eh, l'indirizzo di spedizione dei due partecipanti che hanno vinto questi auricolari ma come fate ragazzi a vincere questi auricolari è semplicissimo basterà scrivere qua sotto un commento un commento simpatico con una rima ECA questo è il massimo che è riuscite a pensare la mia mente eh, a livello di giveaway quindi ragazzi i due commenti più simpatici che conterranno una rima Ecca verranno scelti da me poi vi contatterò vi invierete eh, le vostre credenziali per la spedizione che girerò ad Ecca che vi invierà eh, questi auricolari direttamente a casa vostra eh, ovviamente i commenti accettati saranno solo fino al 10 di aprile perché questo mi festival eh, dura fino al 10 di aprile quindi avete ancora qualche giorno per scrivere i commenti qua sotto eh, e come ho detto devono essere simpatici e contenere una rima ecca quindi ragazzi spero che questo mio video in cui eh, due di voi potranno portarsi a casa degli auricolari mi redmi bugs 3 eh, vi sia piaciuto sia stato utile sia stato interessante se è così lasciatemi un grosso po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 e buon commento in rima a tutti!